Ci troviamo sulle sponde del torrente San Bernardino, località Trobaso, comune di Verbania. Eh, questo torrente è anche un canale di congiunzione tra il Parco della Val Grande e il comune di Verbania e ci troviamo quindi ai bordi di un'area protetta. Ma che cosa che cosa stava per accadere a questo torrente e perché avete formato un comitato per la sua tutela? Comitato è nato per scongiurare la costruzione di una mini centralina idroelettrica proprio sulle acque di questo torrente proprio nel punto in cui noi ci troviamo e, eh, siccome la zona in cui era previsto questo progetto è una zona naturalisticamente ancora molto pregevole eh, la costruzione di questa centralina avrebbe costituito un impatto assolutamente eh, importante per il torrente e per il suo ecosistema e di conseguenza abbiamo appunto organizzato questa azione di, di um, protesta che è andata a buon fine perché questo progetto è stato archiviato, per cui siamo soddisfatti di questa scelta che è stata fatta dalla provincia. Ci sarebbe stato un muro di 4 metri che avrebbe attraversato il fiume, una um, struttura di coclea che è una vite all'interno della quale appunto eh, viene convogliata l'acqua e poi eh, avrebbe comportato, comunque, eh, dal punto di vista eh, paesaggistico e eh, dell'ecosistema fluviale, una, un grosso problema. Eh, è noto che eh, la produzione di energia è irrisoria rispetto al danno che queste, queste mini centrali causano eh, alle acque dei torrenti. Ma perché quindi vengono costruite? Eh, sicuramente l'interesse originario è un interesse utile perché eh, producono energia pulita, energia rinnovabile eh, però il problema è che siccome sono impianti incentivati dallo Stato per cui al di là del fine nobile diciamo, è diventata una vera e propria corsa alla costruzione di queste centraline per poter anche avere dei benefici economici Sì, Devo... sì eh, devono assolutamente ridimensionare il problema degli incentivi perché a questo punto diventa molto meno appetibile eh, la situazione Oltretutto gli enti locali non hanno il potere di eh, ostativo di eh, fermare queste centraline se non per motivazioni ben eh, documentate. Mm, ci sono state diverse situazioni, ci sono diverse situazioni di irregolarità. Eh, in quanto durante le, i lavori quando sono stati fatti i controlli ad opera delle, delle autorità competenti hanno rilevato degli abusi, delle irregolarità, delle difformità rispetto ai progetti di partenza e quindi non è un fenomeno così eh, lineare, così eh, come dire, scontato eh, e così innocuo dal punto di vista dell'impatto sull'ambiente. C'è da dire questo che eh, queste centraline mh, danneggiano notevolmente gli ecosistemi fluviali anche per il fatto che eh, i cambiamenti climatici in atto eh, non ci garantiscono più le portate d'acqua eh, di un tempo e di conseguenza eh, immaginiamo quando ci sono momenti di, di siccità, momenti di secca, come possono soffrire i fiumi in queste condizioni, anche in termini di deflusso minimo vitale che poi dovrebbe essere un deflusso ecologico, cioè un deflusso dignitoso per la, per la vita del fiume. del fiume è tutto l'ecosistema che riguarda sia la, il discorso fauna che il discorso, flora eh, anche a livello spondale, quindi addirittura anche la microfauna che esiste a livello di, di, di acque fluviali. Abbiamo cominciato con la raccolta di firme e poi ci siamo appellati a tutti gli enti locali, all'amministrazione comunale, eh, agli istituti scientifici che abbiamo nella zona, eh, alla provincia stessa, al Parco Valgrande e comunque a tutti quei soggetti portatori di interesse relativamente al fiume e, alla, e al suo ecosistema che Ehm, ci hanno orientati e ci hanno consigliati su come muoverci, siamo stati anche in provincia, abbiamo avuto come interlocutori anche i funzionari provinciali. E abbiamo chiesto di partecipare alla conferenza dei servizi che valutava il progetto. Ora stiamo parlando della provincia del Verbanio cusio ossola e siccome ci sono tantissime centraline, ci sono più di 200 le centraline già in atto e ce ne sono alcune decine ancora in fase di attesa di valutazione agli uffici provinciali. Di conseguenza questo fenomeno è un fenomeno che è diventato incontrollabile e quindi sono sono sorti diversi comitati qui in provincia noi siamo in contatto con una ventina di comitati sempre in questa zona uno dei torrenti interessati è il san giovanni sì eh, qui parliamo del comitato terre san giovanni che si è costituito mh, nel momento in cui si è venuti a conoscenza di un'altra mini centrale che dovrebbe essere costruita nel, nella zona di scareno e anche questa effettivamente è, è, è una... Un'opera che non capiamo come possa essere stata autorizzata perché eh, prevede eh, una condotta di circa 1400 metri che deve passare in galleria per cui immaginiamo il danno che eh, può creare quest'opera nel momento in cui viene realizzata con tutto il materiale di scavo e comunque con il dissesto che anche eh, può creare eh, sulle sponde di questo torrente in una zona anche, anche qui, eh, una zona bella incontaminata dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, per cui è un'opera che veramente crea molte perplessità. Purtroppo quest'opera è già stata autorizzata dalla, dalla provincia e quindi il comitato appunto adesso si sta interessando per capire quali siano i margini per poter intervenire. Ci bisognerebbe che, la, che, la, che la, come dire, eh, ci fossero delle normative che permettono una maggiore autonomia decisionale alla provincia, valutando situazione per situazione.